La volete una pasta veloce, estiva, con i gamberetti che vi piacciono tanto, senza sporcare tanto casa? Voi direte come mai, come, come ci riesci tu a farlo, che se non c'è il sole? Lo faccio vedere oggi come faccio. Allora, facciamo spaghetto, gamberi bianchi, quelli nostri, locali, prezzemolo, peperoncino e aglio. Tutto a crudo. Adesso ve lo insegno io. Allora, prima cosa, prendiamo i gamberi ci mettiamo qui, senza se sporchiamo il tagliere, sennò camera woman scoccia allora, prendo le, le, le teste, le levo le sguscio anche i gamberetti così poi, cosa hanno questi gamberetti? C hanno l'intestino eh, giustamente, ce lo devono pure loro l'intestino lo leviamo, così, vedete questo filetto nero, questo qui, si toglie e non si usa, ok? e proseguo così questa è la prima cosa Oh, dei gamberi sono tanti, io, io intanto continuo a pulirli e mi prendo un goccetto di vino Mettiamo le teste qui, anche il carapace Allora, io sto usando un gambero bianco, ho trovato questo fresco, buono, locale, economico Voi, qualsiasi cosa trovate, l'importante è che sia fresca, perché adesso vedete che cosa dobbiamo fare Compratela io oggi l'ho trovati a 18 euro al chilo, quindi fantastico, un prezzo stupendo. L'ultimo. Adesso che cosa facciamo? Io ho qui il mio bicchiere per il frullatore. Allora schiaccio le teste qua dentro, quindi tutto a crudo. Oggi la ricetta è tutto a crudo, ragazzi, tutto completamente a crudo. Le teste che schiaccio qui, dopo dove le metto? Adesso faccio vedere. Guardate qua. Vedete qua? le mettiamo qui dentro all'acqua quella della pasta vedete? e intanto daranno, faremo un brodo che darà gusto al nostro spaghetto avete capito perché deve essere fresco il pesce? perché deve dare il profumo del mare non deve puzzare le mani ah, volete sentire? profumano profumano perché è fresco quindi mettiamo qui a insaporire, schiacciate ogni tanto poi lo spaghetto acqua salata sale grosso, mettiamo qua dentro e metto la pasta, lo spaghetto a cuocere quindi useremo solamente una pentola, quella che cuoce la pasta il resto, adesso vi faccio vedere, mettiamo il prezzemolo leviamo le foglioline e le mettiamo qua dentro ecco qui, solo le foglie, poi aglio fresco quello nostro, quello italiano, guardate se lo fresco, è fantastico pulite ne mettiamo pochissimo, non cominciate a fanno fare... eh, non è il canale vostro questo qui allora perché qua l'aglio si usa, aglio e cipolla si usano allora guardate senza anima, niente, guardate, bello, bianco Mua, bello, bacio poi, uno spicchietto d'aglio, mezzo spicchio d'aglio peperoncino, ma a casa mia non ci può stare il peperoncino, certo che ci sta ecco qua, allora quindi, vado con un pezzettino così sì, il pezzetto, tanto questo qua non pizzica tanto, dai, non sta so da fare così levo i semetti, lo taglio in questa maniera a dadini piccoli piccoli piccoli va così Mi raccomando, dipende da quanto è piccante il peperoncino questo è, è dolce, leggermente piccante caso io ho più a un peperone che a un peperoncino allora, poi l'olio questa volta ho un olio di Sonnino, provincia di Latina i signori si chiamano rossetti proviamo quest'olio, quindi tanti che se la mettono in un solo olio del Lazio oggi lo usiamo, ecco qua abbondante e poi vado a frullare guardate qua che robetta sembra, sembra che sto proprio sugli scogli e sento come i gamberi che mi saltano in, nella bocca allora, fantastico assaggio? assaggio che sì allora Viva l'Italia! Oggi uso questo, il sale di mozia che è un sale di trapani buonissimo costa un euro tutti lo possiamo usare, non, non costa tantissimo un pizzico di sale, ecco qua così cominciamo anche a comprare i sali giusti adesso la polpa dei gamberi, quella che poi tutti apprezzano di più, ma realmente il gusto e il sapore sta nel guscio e nella testa quindi dobbiamo essere intelligenti ad estrarre tutto quello che c'è di buono dal guscio e dalla testa questo è, è quello che ti fa fesso, nel senso che senti la ciccia del gambero però quello che è veramente è gustoso è la testa e i gusci li tagli tutti quanti così, come se fosse una tartarina ok? controlliamo la pasta oggi ho calato giù <ride> si suol su dire due e mezzo di pasta, in due stiamo oggi io e camera puma. Ah Ancora è dura Mi serve ancora un minuto, oddio! Mi serve, mi serve ancora un minuto, va bene La pasta la metto qui Così Oh! La pasta al dente eh La pasta proprio al dente, mi raccomando, non facciamo scherzi La pasta deve essere al dente Adesso Pasta calda Aggiungo i gamberi Tagliati a cubettini così Poi Peperoncino, zacche zacche zacche zacche. Guardate l'olio che abbiamo fatto, quello buono, con le teste, il succo delle teste dei gamberi, il prezzemolo dell'aglio. Ma non lo so, sarà buona sta pasta, boh, boh, ah, non si sa. Dai, eh, dai, che si mangia, ragazzi. Dai, che si mangia, ragazzi. Un goccetto d'acqua di cottura, che anche il nostro brodo. mamma mia che bontà, guardate qua, guarda, no, guardate ma non vi viene voglia di venire a casa mia? ah, è, guarda qua che robetta che profumo, la camera muva oggi vai matti con questo, eh così aspettate, un po' di colore così un goccetto d'olio che a noi ci piace e mo assaggio io ragazzi bicchiere di vino d'amico mio, Stefano, imperatori trebbiano verde ah, guardate qua, guardate qua che robetta guardate qua, che sughetto, eh guardate che robetta, tutto a crudo, vai che fame sto sentì male, eh? questa è roba buona, è fresca non ce niente a cucinare solo un po' di passione vi voglio bene e continuate a seguirmi grazie a del Vino alla salute che bontà ah, che bontà vi è piaciuto questo video? certo che si, sì, era bellissimo quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perdete mai più un mio video e poi commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi i like Oh, e dopo se la mossa con sti like. Un bacio e un abbraccio a tutti.